In questo video voglio soffermarmi su un termine che a volte suona un po' strano, ma riguarda una cosa eh, quotidiana, naturale, che può essere successa a quasi, quasi chiunque, cioè la basoressia, l'impulso improvviso a voler baciare qualcuno, che è un concetto estremamente semplice, innocuo, che probabilmente fa parte, come dicevo, appunto dell'esperienza della maggior parte delle persone, che riguarda proprio quello che ho appena detto, cioè a un certo momento... Quel impulso quel desiderio che può nascere all'idea di baciare una persona improvvisamente senza che ci sia chissà quale premessa ed è un qualcosa che può nascere appunto in maniera naturale semplice funzionale senza particolari complessità o a volte invece può creare parecchia confusione nella testa effettivamente di chi vive un impulso simile e questo è dovuto al fatto che di per sé avere un impulso eh, con una natura di una natura intima e con un risvolto sessuale nei confronti di qualcun altro di per sé è un qualcosa di estremamente naturale e spontaneo ma va a scontrarsi anche con tutta una serie di idee che abbiamo di noi stessi dei nostri rapporti con gli altri che a volte creano confusione infatti partiamo dall'esempio più semplice dal caso più semplice quello in cui eh, a fine di, di un primo appuntamento di un appuntamento con una persona che ci piace di un'occasione di condividere tempo condiviso con una persona che ci piace eh, arriviamo a salutarci e c'è quel momento in cui prima di salutarsi eh, appunto ci potrebbe essere l'occasione di concludere la serata con un bacio e in quel momento in quasi tutte le rappresentazioni cinematografiche in cui Viene descritto questo eh, succede che fondamentalmente la, le due persone magari si guardano, c'è cioè un po' un tentennamento, eh, uno non si sa bene chi delle due prima prende l'iniziativa e alla fine finisce che o si baciano o lasciano stare a seconda di quello che il regista in quel caso ha pensato. Ma quando succede questo, quindi, si tratta quindi di un momento in cui è ragionevole ed è coerente con la situazione che nasca. E possa nascere un pensiero di salutarsi baciandosi baciandosi sulla bocca e che fatto che succeda questo comprensibilmente quindi dentro la lettura della situazione ha tutta una coerenza una funzionalità che fa sì che magari sì ci siano le preoccupazioni della possibilità del pensiero di poter magari non essere corrisposti del poter non piacere del fatto che ci possono essere dei problemi del fatto che sia più o meno opportuno o altro tanti pensieri però è tutto abbastanza chiaro e funzionale tale per cui poi vada bene vada male comunque in qualche modo è un episodio che ha una sua chiusura e una sua semplicità mentre invece questo termine basoressia è interessante perché ci dà l'opportunità di identificare questo fenomeno del desiderio impulsivo e improvviso di voler baciare qualcuno eh, anche in maniera un po distaccata da un aspetto più funzionale e più comprensibile come una situazione eh, che Nasce o comunque vuole avere una qualche sfumatura romantica verso qualcuno verso, per cui abbiamo potremmo avere del desiderio. Ma anzi, invece, questa cosa del voler baciare qualcuno. Potrebbe nascere anche in contesti totalmente diversi, contesti molto meno strutturati, molto meno chiari, in cui non sappiamo poi se sia effettivamente opportuno o opportuno davvero baciarsi con quella persona, in cui non sappiamo eh, eh, se l'altra persona può eh, o desidera ricambiare questa nostra intenzione, può nascere in tutta una serie di occasioni, spesso eh, anche verso persone eh, verso cui diremmo in generale di non provare desiderio sessuale. Quindi la cosa interessante di questa, questo meccanismo è che a volte è meno, è meno definito all'interno di un contesto che lo spiega e finisce quindi, anzi, per essere un qualcosa che può quindi innescare tutta una serie di ragionamenti, di limoginie che creano una certa complessità. Perché? Questo è un qualcosa che potrebbe rimanere fino a se stesso, potrebbe rimanere soltanto un pensiero di un desiderio improvviso di baciare eh, una compagna di scuola, eh, un collega di lavoro, eh, un datore di lavoro, una, eh, una, una persona per cui, eh, che gestisce il gruppo in cui lavoriamo. Questo desiderio potrebbe nascere con varie modalità, ma il fatto che nasca non è strano. Quello che può invece però diventare complicato è il fatto che nel momento in cui nasce e non riusciamo a identificarlo e a inquadrarlo, questo possa mandarci pienamente in confusione. Perché infatti di per sé il fatto di pensare di baciare una persona con cui stiamo parlando, con cui stiamo avendo un'interazione, non è strano nel momento in cui la maggior parte delle persone, quando si parla, o guardano l'interlocutore negli occhi. O guardano la bocca dell'interlocutore o a volte perdono lo sguardo un po in giro ma di per sé se gli occhi possono avere tutto una certo significato allo per l'interlocutore per chi osserva allo stesso tempo guardare la bocca di qualcuno coerentemente comprensibilmente potrebbe in maniera più o meno chiara innescare un desiderio o soltanto una fantasia che è diverso di baciare qualcuno perché potrebbe succedere che ragionevolmente a stimolo il cervello inizia a pensare a tutto quello che potrebbe essere coerente e compatibile con l'interazione con quello stimolo e di per sé quindi la basoressia non è, non è altro che una modalità con cui il cervello quindi elabora gli stimoli intorno e quindi a un certo punto di fronte all'immagine dell'altra persona viene in mente che cosa si potrebbe fare con l'immagine di quella persona. E questa cosa quindi è assolutamente chiara, coerente, compatibile e naturale, ma a volte può creare confusione, perché a volte quindi può nascere questa fantasia, questo pensiero. E fantasia e desiderio si distinguono, sia chiaro, perché la fantasia è fino a se stessa, un po' astratta, un po' nel, nel, nell'etere no? è un qualcosa che rimane là, mentre il desiderio è un qualcosa su cui c'è una reale e concreta pianificazione nel cercare di eh, portare a termine e di realizzare quella cosa su cui stiamo fantasticando questa invece potrebbe essere solo una fantasia che molte persone a volte realizzano anche quando non ne sono convinte non tanto perché davvero lo desiderano ma a volte lo realizzano per togliersi il dubbio perché non hanno chiaro se lo vogliono davvero perché sono curiose di vedere cosa succederebbe perché vogliono capire qualcosa di più di se stesse quindi a volte succede che certi meccanismi non riuscendo a inquadrarli rispetto a quelle che sono le cose che vogliamo, quello che sta succedendo nella nostra testa, si possa finire per cercare invece di gestirli, di, eh, di metterli in pratica per avere delle informazioni su cui poi ulteriormente ragionare, cioè non ho abbastanza input ho bisogno di qualcosa in più così da poterci ragionare in maniera più opportuna. E quando succede questo si rischia di fare un po' di, dei danni, perché a volte si rischia quindi di fare quel passo in più con una persona con cui invece non si è del tutto convinti di fare quel passo, a volte si rischia di mettersi in delle situazioni che poi non abbiamo chiaro a cosa significano o a cosa portino, a volte possono essere esperienze quindi eh, sgradevoli. Eh, e a volte eh, possiamo sentire giustificato il nostro comportamento sulla base di un impulso soltanto perché ho pensato di farlo mi è venuto in mente come se noi fossimo legittimati a fare qualunque cosa ci venisse in mente senza ricordarci che esistono delle regole civili delle regole di convivenza delle norme e delle leggi e che tutto quello che scegliamo poi di mettere in pratica è importante che abbia un senso coerentemente a quello che è l'ambiente che ci circonda quindi di per sé quando succede di provare l'impulso di fare qualcosa, la primo passo, la prima cosa da fare importante è cercare di chiedersi questo impulso non soltanto cosa significhi, ma anche quanto sia ragionevole che possa nascere. E se pensiamo che non sia ragionevole, se pensiamo che il nostro cervello non possa elaborare un'informazione, perché soltanto elaborare quell'informazione significherebbe qualcosa su di noi, è importante fermarsi un attimo e suggerirsi la possibilità di avere un'idea sbagliata di quello che il nostro cervello può o non può fare perché non funziona così il cervello può ragionare su quello che gli pare fare quello che gli pare e a volte la maggior parte delle persone che hanno delle difficoltà e sono disturbate da questo impulso naturale spontaneo della basoressia del voler baciare il proprio interlocutore con l'altra persona a volte sono in difficoltà proprio perché non riescono a mettere in chiaro con se stessi quanto quel singolo pensiero come tanti altri pensieri che hanno nella loro giornata poi alla fine non significhi chissà che di loro ma sia soltanto una delle tante cose che gli può venire in mente molte persone a volte sono in difficoltà perché quindi eh, con l'amico, l'amica, il conoscente eh, finiscono per provare questi momenti in cui hanno l'impulso a baciare e finiscono per chiedersi ma come Com è possibile che io pensavo di essere eterosessuale, e poi mi viene l'impulso a baciare una persona del mio stesso sesso, allora forse non sono eterosessuale come pensavo? O possono chiedersi, eh, ma io eh, ho un orientamento omosessuale, poi con quella eh, amica, amico con cui ho questo bel rapporto eh, finisco a un certo punto per avere questo impulso a baciarlo, allora forse può essere che mi venga curiosità verso l'eterosessualità? Quando vengono questi dubbi, eh, questo non significa che quel pensiero che mi è venuto in mente sta parlando del mio orientamento sessuale, tutt'altro. Quel, quel dubbio che mi sta venendo in mente nasce da un mio aver poco chiaro quello che è il mio orientamento sessuale e quelli che sono i miei gusti, che penso che debbano essere definiti da una totale coerenza e assolutezza di quelli che sono i pensieri che ho in testa. Mentre invece i miei gusti sessuali non sono definiti da tutto quello che ho in testa o da tutto quello che posso pensare ma sono definiti da quello che mi piace tra tutte le cose a cui posso pensare quindi di per sé ehm, neanche poi testare nella pratica alcune esperienze significa che se mi piacciono allora devo rivalutare i miei gusti e rimetterli in discussione perché se parlassi di un esempio culinario se ehm, io fossi un amante del cioccolato e eh, a un certo punto, quindi eh, mi proponessero quindi qualcosa eh, alla vaniglia e io dicessi: sì, Eh, ma io preferisco il cioccolato, eh? Ma prova la vaniglia, mi viene in mente la vaniglia perché potrebbe piacerti anche la vaniglia. Questo è un discorso che poi finisce per diventare tutto sugli orientamenti, ma ehm, forse è utile proprio per ragionare sulla basoressia perché è un argomento su cui a volte le persone hanno tanta confusione rispetto all'orientamento sessuale. Se mi proponessero la vaniglia, anche se non fosse il mio gusto preferito. Comunque, se non accompagnato da emozioni discordanti rispetto alla vaniglia, tendenzialmente non sarà preferibile rispetto al cioccolato per me, ma questo non significa che sarà orribile, non significa che sarà tremendo, tendenzialmente è sempre un gelato, sarà sempre almeno un po' piacevole. E ci sono alcuni aspetti della vaniglia che potrebbero essere anche preferibili al cioccolato. La questione è che... I propri gusti non sono definiti dal fatto che si può fare anche qualcosa di diverso, ma sono definiti dal contatto e la consapevolezza di quelle che sono le proprie preferenze. È un qualcosa che succede dentro la testa e non al di fuori in una sperimentazione. E questa differenza è fondamentale. Perché sennò a volte capita, ed è per questo che la basoressia mi sembrava un argomento su cui fosse importante soffermarsi, a volte capita che tante persone per un meccanismo naturale, semplice, spontaneo, come quello del voler baciare qualcuno, possono poi avere un'infinità di dubbi su se stessi, possono a volte eh, spingersi, nella spingersi nella sperimentazione che gente di male a sperimentare ci mancherebbe va benissimo ma spingersi contro se stessi a fare delle cose che non vorrebbero fare facendosi un po di violenza e questo invece questo invece è, è, è sbagliato è insalubre è insalubre perché ci si spinge a fare qualcosa finendo un po per danneggiare quello che è il proprio contatto con se stessi e senza essere del tutto motivati a davvero voler provare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, che assolutamente, sia chiaro, va benissimo provarlo, ma non per paura di un pensiero che si è avuto, ma piuttosto per un contatto il quanto più sincero, onesto e trasparente possibile con i propri gusti, che è un concetto diverso. Quindi per questo è importante sapere e riconoscere che quando si prova l'impulso, il desiderio a baciare qualcuno questo è un impulso naturale e comprensibile indipendentemente da chi sia il nostro interlocutore perché può nascere da una percezione di una salienza delle informazioni che, nasce, che troviamo nell'altro ed è un qualcosa quindi che mentre guardiamo la bocca del nostro interlocutore che ci sta parlando è naturale fare dei pensieri che potrebbero anche coinvolgere il baciare la, la bocca dell'altra persona. Questa cosa è naturale, può succedere e non significa nulla di particolare sui propri gusti, come non significa nulla di particolare il fatto che si abbia avuto un pensiero su un certo argomento. La nostra mente è viva e produce in continuazione pensieri su mille e una cose. La questione è che la maggior parte di questi pensieri li ignoriamo perché pensiamo non siano particolarmente significativi. Mentre invece quando toccano un contenuto sessuale a volte ci allarmiamo e diamo tantissima importanza a quel singolo pensiero come se fosse un qualcosa di così eclatante e così esplosivo, creando a volte quindi tutta una serie di effetti a catena disastrosi nel nostro modo di approcciarsi alla sessualità come se fosse tutto spaventoso e tutto non fosse altro che indizio di un ulteriore problema, di un'ulteriore complessità. Mentre invece cercare di prendere le cose per quello che sono e cercare di inquadrarle dentro, dentro una chiave di lettura chiara e comprensibile, questo è il miglior regalo che possiamo farci ed è il miglior modo in cui possiamo coltivare un contatto con noi stessi in modo affettuoso e piacevole verso noi stessi e senza invece condannarci e giudicarci per qualunque cosa succeda dentro la nostra testa. Quindi questo era un spero sufficientemente breve video per parlare di questa, quella che è la, Quindi il termine basoressia. La prossima volta che qualcuno vi dice basoressia, ricordatevi di cosa si tratta, no? Impulso a voler baciare qualcuno. E per cercare di definire insieme e chiarire insieme il concetto che le fantasie, i pensieri non sono qualcosa di pericoloso non sono qualcosa di dannoso tutti noi abbiamo dei pensieri degli impulsi che possono nascere dei desideri di comportarci in un certo modo delle fantasie del come ci potremmo comportare ma il problema non è tanto come ci pensiamo, quello che pensiamo, cosa pensiamo di fare, cosa vorremmo fare, ma piuttosto il, il problema a volte è riuscire a riportare per quanto possibile almeno una parte di questi pensieri a quella che è la nostra idea di noi stessi e riuscire anche a non prenderci troppo sul serio nell'idea che qualunque cosa noi si pensi debba per forza essere coerente e perfetta rispetto all'immagine che abbiamo di noi stessi. Il cervello funziona con tutto un suo meccanismo che ha un certo grado di autonomia ed è importante lasciare che il cervello respiri per far sì che non sia soffocato, non sia oppresso e che non sia in contrasto con quello che è il nostro invece desiderio di vivere consapevolmente e coerentemente a contatto con noi stessi quindi tanto più riusciamo a coscientemente avere un contatto sano con la nostra mente tanto più riusciamo a eh, vivere i nostri obiettivi nel modo più chiaro e coerente possibile senza eh, pensare che ogni volta qualcosa deve sottendere un segreto che significherà qualcosa di oscuro e pericoloso che comprometterà tutto il nostro il resto del nostro futuro tutt'altro in realtà il nostro futuro è ancora tutto da scrivere ed è più fuori da noi che non dentro di noi. Quel lavoro che bisogna far dentro non sta nel definire tutto, ma nel avere alcune piccole ma fondamentali certezze per lasciare invece ampio, un più, più o meno ampio spazio al, invece, al dubbio, alle ipotesi, al cercare di... Eh, ragionare con sufficiente flessibilità su quello che succede e su quelle che sono le nostre modalità per interfacciarci a quello, che, a, quello, a quello che è il nostro futuro. Credo di aver fatto un discorso fin troppo teorico, la sintesi proprio più breve di tutte è non preoccupatevi se vi viene l'idea di voler baciare qualcuno non accidente di male. E più semplice di così non la so dire eh, questo quindi eh, spero sia tutto eh, quindi io sono vi, vi saluto io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video